Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba <ride> no. Oggi nuovo paio Oggi sono qua col mio ragazzo <ride> Per la parentesi sono una ragazza Beatricio, <ride> Beatricio. Tra l'altro qua ci sono delle felpe fighissime. guardate, vedete il pettacolo sì, È sì. il nuovo merch e lo trovate in descrizione Oggi, dolce sin fundo ragazzi, trasformerò Bea in Giuseppe Barbuto senza la barba Non ho capito Praticamente... Aspetta, non ho capito. Ho ordinato un sacco di vestiti nuovi da Zaful Vi lascio il link in descrizione per chi non lo conoscesse. Però ho ordinato ovviamente dei vestiti per me. Ok? Stile barbuto. Ok, vestiti che uso di solito. Però nuovi, ovviamente. Però te li mettirai tu. Quindi io ti trasformerò. Visto che tu ti vesti sempre bella, capito... Bene, Elegant. elegante, stile Bea. stile Bea Io invece sono uno zarro no, Non sono zarro, però c'ho il mio stile Sei zarro? C'ho il mio stile, stile barbuto senza la barba Oggi ti trasformo Poi chissà, magari un giorno sul suo canale Magari mi trasforma lei Mi metto un vestitino, una gonnellina, dei tacchi lo smalto ce l'abbiamo già Adesso pure male raga Adesso pure male Ma c'è un motivo per cui l'ho messo ok Ma l'hai preso. Andate su Instagram le... Uso la vodka per toglierlo mm. Andate su Instagram e scoprirete perché ho lo smalto Benissimo Ma devo per forza? Sì Ti obbligo Sennò ti picchio <ride> <Ma to> <ride> Per me. Non è vero non mi picchio Mi picchia no, lei Non ne ho vari ma ragazza, partiamo è? dal più riconoscibile di Barbuto senza la barba, ovvero un bel colore viola. Quindi io non te lo farò vedere. No, te lo devo far vedere per forza che lo devi mettere. Okay. Ma io non voglio. Questo è il primo, è il primo, è il primo. Mi piace un botto queste sacchette che li apri. Zoom con la zip. Questa è una bella felpa, eh. Non più bella della mia, ma è bella. Guarda qua, viola e nera, proprio come piace a me. È simile a quella che presente, quella che ho io di GCDS. Però è della NAF. Quindi questa sarà la prima felpa che ti metterai. Ok? <ride> <ride> <ride> Vediamo come sta. È proprio è proprio tua. È proprio barbuto. È proprio barbuto. Hey. È proprio lei? <ride> Veramente, cosa? Cioè, non so se sono pronta al prossimo vestito. Oh, Spero no. non sia una felpa perché. Io indosso solo felpe. Cioè, se... No, veramente, se entrate nella cabina armata di Giuseppe c'è felpe, felpe, felpe, felpe, cioè i pantaloni in a due. Spero... Questo? Spero che tu abbia preso un altro. Hai preso un pantalone? No? Ho preso due, eh, non te lo posso dire, ho preso due pantaloni che indosserai. Non so, ti staranno giganteschi, ma sarà divertente a vederti. Oddio, dirti. ragazzi. Allora, il prossimo, il prossimo abito... Sarà una cresciata sua. Sì. Facciamo un outfit, diciamo, completo. Quindi, questi ovviamente faranno Beh. parte, faranno parte, ragazzuoli, ragazzini e ragazzetti, faranno parte ogni tuo video. di ogni mio video De a partire da oggi. Sostituiranno quello che sono gli occhiali che ho usato fino adesso. Li userò ovviamente ancora, ma Però questi... ragazzi Ragazzi, questi. Eh? Guarda qui. Ce li ho anch'io. Sono un mix tra quelli che avevo prima e un paio di occhiali nuovo. E eh, va fatta, e eh, va fatta. Buon day. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Ragazzi, ditemi se preferite quelli vecchi o questi nuovi. Questi c'hanno stile, raga, ma. Ah, oh, questi. questi sono proprio barbuto. Sono, bar più grandi, sono, sono più più proprio barbuto. Quindi questi, ti, ti, questi li andranno bene nel senso perché sono da donna quindi inizia già a metterti questi. Io sono Beatrice. <ride> Ma non ho la barba. <ride> Ma cos'è sta roba? Adesso eh, gli occhiali del sole che fanno una certa influenza. Ok, poi visto che abbiamo un. Ho oh paura, che brutti, cosa sono? Oh mio Dio. Allora, visto che, abbiamo, visto che abbiamo un paio di occhiali da sola abbastanza tamarri, io direi di aggiungere un'altra cosa ancora più tamarra. Ovvero, questo è un paio di pantaloni che ho preso. Non è proprio un pantalone, perché ovviamente io... Eh, è, è, è una tuta. <ride> oh Guardate mio qui. Questa Dio, Giuseppe. Questo è super, super... Mamma mia, questo è proprio barbuto. Ok, questo, questo è un paio di pantaloni. Mi sembra giro queste? sembrano i pantaloni quelli di Jackie Chan. Chi? Jackie Chan, quelli per fare il Kung Fu. Jackie Chan è morto. Ma nel film, poi, non è morto comunque. Ovviamente la maglietta la terrai tu, quindi terrai tu una maglia. O puoi tenere questa felpa sopra per intonare a questa tuta. Ragazzi, qua si va direttamente dall'America. Direttamente da LA, Los Angeles. Quel barbuto. Ha preso questa giacca Oddio. College, stile college Stile college Guardate qua Bellissima ragazzi è... Mamma mia quanto è bella Ovviamente vedrete anche come stanno a me Così poi voterete <ride> Vabbè è logico che ti stanno meglio Perché sono della tua taglia Giuseppe cioè... Quindi questa pure la mettiamo Vedi si intona con la tuta Ragazzi, ragazze Eccola qui Un giocatore di wrestling, sì. poi. Hashtag un giocatore di wrestling. Ed è esperto di alberi di Natale. Ed eccolo nel suo outfit da tamarro. Dai, ma faccia stasera, come hai visto. con le scarpe slacciate. Eh, adesso, eh. Questo era il secondo outfit, ora passiamo con il terzo Ti prego Pensieri a caldo del secondo outfit eh, Per favore Pensieri no. a caldo Pensieri a caldo, pensieri che non puoi andare in giro vestito come Babbo Natale <ride> Anche se è Natale Non Ridere Giuseppe è un problema Ti devo aiutare a scegliere dei vestiti Ragazzi io poi da voi voglio nei commenti Fatelo davvero, voglio il voto dell'outfit più divertente Quello che vi ha fatto più ridere vedere su di lei E dell'outfit più carino, ok? Sempre nei commenti Voglio sapere Votate Voglio i vostri commenti Ora Ragazzi Questa qua secondo me Scusate Non so Ok siamo col terzo outfit Questo qua secondo me ti piacerà Perché Penso di essermi sbagliato aver preso una felpa da donna Non so O in unisexo e da donna Perché Non è che l'hai presa per me? No, no. Ecco. pareva. Ecco qui No, questa no, è una è felpa schifo. pelosa delle mie, uh, con, di pecora. È, è una pecora, è una pecora. Ovviamente pecora finta, eh, per gli animalisti, non vi preoccupate, non ho ucciso nessuno. Pecora finta. Io non dico, questi bottoni secondo voi sono da uomo o sono da donna? O piadina? <ride> secondo me sono da donna. Okay, questi un, bottoni non è molto bella questa felpa. No, no. Proviamola. <ride> Sembra un po' un pinguino. Guarda che ci sta strappendo. Sì, sì, mi sa so che è piena. da donna. <ride> no. Sì. E' sì, da uomo? Eh? Okay. Ci siamo! Questo è il quarto. Quarto outfit. Oh quarto. Man. Oh, man. Quarto outfit. Quarto outfit. Ovviamente abbiamo un'altra tuta. Se ti prego. Mi chiami una bella. Questa è bellissima. Anche quella di prima era bella. Ma questa è bellissima. Ah ok. Questa dai, è più da persona normale. Questa diciamo è, molto... è la classica tuta classica. <ride> molto semplice. Nera con uh, i bordi bianchi alla fine delle strisce gialle. Non so se si vede bene Comunque la vedrete bene sia su di me che su di lei Quindi questa è la tuta Dato che, eh, dato che non ho pensato che questa tuta Si possa abbinare a qualcosa La abbineremo alla felpa bianca di prima Perché qua c'è del bianco mm -hmm. Ok? Perché mi sono accorto che il prossimo vestito è marroncino E' quindi non ci è un po' elegante anche Quindi non sta bene con la tuta Quindi questo Che 37 è barbuto Questo lo aggiungeremo Lo aggiungeremo Lo aggiungeremo, aggiungeremo Alla felpa di prima Anche questo è suonato <ride> tantissimo Ecco la trasformazione <ride> Cos'è? No! Questo non è tanto stile barbuto, eh? Cioè, lo vedremo. Okay. Okay. Okay. Okay. Ora siamo qui con l'ultimo outfit. L'ultimo outfit. Sei carica? Ah, c'è ho <ride> Ultimo outfit per noi. Dato che hai sui jeans... Ti posso dare semplicemente la parte di sopra. Questa è davvero bella, eh? Questo penso sia uno dei miei pezzi preferiti. Ecco, no, io non neanche. <ride> questo penso sia uno dei miei pezzi preferiti, oh mamma, questa è davvero bella, qualcosa di sensato, Giuseppe? Guardate oh. qui, questa è bellina. Hai eh? comprato. Oh mamma, questa veramente? è bellina, eh? Questa è proprio bella. Hai comprato un vestito da persona normale. Amore <ride> Questa è proprio bella È la sua prima volta raga Compatitelo No forse è la seconda no? Hai già un maglioncino Nero Un dolce vita bellissimo nero È un dolce vita nero Come adesso Al tuo compleanno Come adesso nel... al tuo compleanno Al mio compleanno <ride> E quando ti ho fatto la sorpresa Quindi ecco provati questo Sì <ride> è molto... sì, sì. mi piace un sacco questo qua è un po' differente da quello che uso di solito non ti sta bene anche con il letto non è bello eccola questa mi piace questa ti sta molto bene eh? questa è mia no questa è mia, no, è mia. <ride> <ride> oh, fai un giro questa ti sta davvero molto bene Complimenti allo stilista <ride> Allora, visto che adesso ti ho trasformato E ti ho fatto provare tutte cose mie Ho deciso anche di farti un regalino mm -hmm. Questo è per te Grazie Tieni, apri oh. <ride> È un maglioncino Grazie amore, oh. grazie Allora, questo video termina qua Io ho tenuto su l'ultima cosa che ho provato Tra l'altro, molto grazie. bella Ringrazio Zaful per avermi inviato tutte queste cose Io vi lascio il link in descrizione se volete acquistare qualcosa da loro Ci vediamo domani perché ogni giorno è un nuovo video E, e niente, fatemi sapere Com'è Bea vestita da Giuse Una Bea un po' strano è Una Bea un, un po' particolare E nulla Iscrivetevi al canale se non siete iscritti Fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto Outfit, outfit più divertente, outfit preferito Giù nei commenti Ciao. Ah, aspetta. <laughs>